Guarda, sono sincera, sarà la ventesima volta che cerco di registrare questo video, quindi adesso ce la dobbiamo fare. Voglio parlarti di come scrivere un articolo per il blog e te ne voglio parlare perché è una domanda che sempre più spesso i clienti ci fanno. È una domanda alla quale mi rendo conto che eh, si ha necessità di avere una risposta pratica, una risposta concreta. E quindi andiamo per punti. Quello che ti dico è che innanzitutto l'articolo del tuo blog deve essere uno contenuto utile. Utile vuol dire che devi ehm, scrivere un articolo e quindi un testo che effettivamente può risolvere un problema a qualcuno. E il modo di risolvere un problema a qualcuno è che qualcuno riesca a leggere il tuo articolo quindi è chiaro che questo contenuto che andrai a produrre che dovrà quindi aiutare il nostro ipotetico lettore deve innanzitutto essere visibile nei risultati di ricerca di google quindi oltre che essere utile l'articolo del nostro blog deve anche essere un articolo posizionato per essere posizionato deve essere quindi scritto seguendo una parola chiave il concetto di parola chiave non lo voglio affrontare in questo articolo però ti basta sapere che una pagina web si può posizionare per n parole chiave ovvero se parliamo di Torta al limone è possibile che la nostra pagina web si posizioni in prima posizione per ricetta torta al limone e in dodicesima posizione per ingredienti torta al limone ed ancora in ventiquattresima posizione per ingredienti naturali torta al limone vuol dire che il posizionamento e l'ho detto tante volte è sempre relativo alla ricerca e quindi alla parola chiave che l'utente inserisce nella stringa di google Detto questo, quindi ricordati che il titolo del tuo articolo deve comunque contenere la parola chiave per la quale stai cercando di posizionarti. E ricapitoliamo, vediamo se ci riusciamo. Contenuto utile, titolo che deve contenere una parola chiave suggerimento è quello di costruire una scaletta una scaletta vuol dire che non ti alzare e dire scrivo non aprire il computer fare accesso al tuo cms che sia wordpress che sia joomla drupal o quello che utilizzi ti butti dentro ed inizi a scrivere no pensa prima di tutto che cosa scrivere utilizza magari un foglio di carta e costruisci la scaletta come quando a scuola ti dicevano di farla per il tema quindi individuiamo il nostro titolo e individuiamo eventualmente le varie tematiche che vogliamo trattare sempre partendo dal concetto della nostra torta al limone immaginiamo che per esempio il titolo del nostro articolo sia torta al limone la ricetta originale e questo è il titolo del nostro articolo poi potremmo trattare nel paragrafo successivo gli ingredienti della torta al limone successivamente potremmo parlare della preparazione quindi del procedimento per appunto cucinare la nostra torta al limone ed infine perché no potremmo anche dare dei suggerimenti delle varianti sulla nostra torta al limone quindi immaginiamo che Torta al limone, la ricetta originale ingredienti della torta al limone. Preparazione della torta al limone e varianti della torta al limone siano all'interno del nostro articolo i quattro paragrafi. Una volta che abbiamo individuato tutti questi titoli, dobbiamo andare ad esploderli, come si dice, cioè ad analizzarli quindi ad approfondirli passo passo. Ok, costruita la nostra scaletta, dobbiamo cercare di salire in alto e quindi utilizziamo la nostra scaletta per scrivere il nostro articolo farlo ti consiglio di utilizzare un editor di testo che sia word che sia OpenOffice, che sia quello che tu hai nel tuo computer non partire a scrivere come ti dicevo prima direttamente sul tuo sito scrivi l'articolo del tuo blog ed immagina eh, di scriverlo eh, nel modo più chiaro possibile anche la eh, lettura da parte dell'utente devi cercare di dare al, al lettore una, una lettura facile quindi partendo dal tuo editor di testo dovrai ben individuare quelli che sono i titoli e lo dovrei fare magari utilizzando un grassetto, un corpo più grande e magari utilizzando anche dei colori. Dovrai poi proseguire ed utilizzare all'interno del testo una struttura in paragrafi, andare a capo ogni tanto, utilizzare gli elenchi puntati, il sottolineato, eh, il grassetto, eh, iniziare a preparare i link se vorrai linkare ad un contenuto all'interno del tuo sito, seppure vorrai dare un'informazione ulteriore quindi un consiglio di lettura al tuo lettore. E alla fine di tutto questo devi anche preparare le immagini, perché è chiaro che non puoi pensare di scrivere oggi un articolo per il web che sia solo ed esclusivamente test per questo ti faccio vedere due immagini vedi questa immagine l'immagine a che cosa ti sembra cosa ti ricorda è il classico libro di lettura foglio bianco e carattere nero uno dietro l'altro guarda invece quest'altra immagine che cosa ti ricorda questa immagine la vedi la riconosci ora che io tolgo queste due immagini quale è più facile per te memorizzare l'immagine a B. Beh, sono sicura che per tutti noi sia molto più facile memorizzare l'immagine B. Non abbiamo necessità di andare a leggerla tutta, come invece succede nell'immagine A. Perché in questa immagine non riusciamo a distinguere un elemento di contrasto, non riusciamo a trovare qualcosa che immediatamente aiuti il nostro occhio a capire il contenuto mentre invece guardando questa immagine B, che è l'immagine di un classico sussidiario di scuola, riusciamo immediatamente a capire qual è l'argomento del quale stiamo parlando. Abbiamo le immagini che ci aiutano, abbiamo dei colori, abbiamo un'impaginazione schematica. Ecco ricorda che quando dovrai andare a costruire l'articolo per il tuo blog dovrai anche pensare alla impaginazione, cioè dovrai creare un contenuto che per il lettore sia facile e piacevole da leggere, non un contenuto come questo L'immagine a fitto fitto fitto che per carità è un contenuto meraviglioso se siamo seduti sul divano abbiamo la nostra lampada da lettura accesa e siamo rilassati a leggere un romanzo o un libro d'avventura insomma qualcosa che ci piace ma se siamo di fronte ad un monitor e stiamo leggendo qualcosa perché dobbiamo magari eh, risolvere un problema beh allora questo contenuto il contenuto B è sicuramente la struttura più idonea per l'articolo di un blog. Se ti è piaciuto questo video, se vuoi avere maggiori informazioni sull'argomento, nel link sotto in descrizione trovi tutti i riferimenti per contattarci. Ce l'ho fatta a finire questo video, non so come, ci vediamo alla prossima puntata.